Oggi vogliamo fare un piccolo focus con te sul super bonus, ne sta parlando tanto, peraltro è un tema che insomma, ha messo in seria difficoltà molte imprese, ma non solo, anche condomini che volevano sfruttare questa occasione perché le regole sono cambiate continuamente e anche adesso è cambiato qualcosa, facciamo un po' il punto. Sì, è eh, esattamente questo è il punto Manuela, noi abbiamo lasciato il precedente governo che aveva approvato ma anche portato tante tante tante modifiche al super bonus 110%, ci troviamo con il nuovo governo nel quale molti avevano riposto tantissima fiducia proprio perché eh, si sperava che dovesse andare a risolvere alcune delle grosse problematiche che erano in essere rispetto al 110% e quello che abbiamo avuto è la presentazione la scorsa settimana dopo un silenzio durato oltre un mese dove naturalmente la motivazione principale era la formazione del governo e l'intervento su cose ben più importanti. Eh, no, infatti diciamo Michelangelo, perdonami, la, so che lo, lo stai dicendo anche tu ma lo dico, non ci sono soldi. Allora, su non ci sono soldi sono d'accordo, la coperta è corta. Oh, ok, okay. E partiamo proprio da questo punto: soldi, non soldi, perché partiamo dalle affermazioni che sono state dette. Quindi, se vuoi, eh, Manuela, per semplificare la cosa. Sì. Invio subito la slide, alla quale sì. almeno riusciamo a fare il focus diretto ed immediato Dai. su quello di cui stiamo parlando. Allora, praticamente noi ci siamo trovati, la tutti eh, diciamo, eh, gli italiani si sono trovati circa la scorsa settimana con le affermazioni che sono state fatte da una parte dalla Meloni, dall'altra parte da Giorgetti, per quanto riguardava il discorso, del super bonus, quindi super bonus 110% che da quello che è stato dichiarato verrà portato al 90%. Allora, quello che diciamo ha creato maggiori problematiche e che eh, ha creato maggiore polemiche in questo momento sono state soprattutto le affermazioni. Quindi, le principali affermazioni sono. Si è creato un buco rispetto alle previsioni di 38 miliardi. Questo è quello che ha detto la Meloni, quello che ha detto Giorgetti: ha detto il costo così tanto a beneficio di così pochi. Sarà il nuovo intervento che noi faremo? Quindi, col decreto eh, aiuti quota che deve ancora essere pubblicato sulla Gazzetta, quindi, dove si è parlato di una bozza ma in realtà nessuno ancora effettivamente l'ha visto soprattutto perché diciamo, sono stati presentati anche degli emendamenti però dovrebbe essere a giorni che riusciremo a vederlo dice sarà a favore di chi non si può permettere la ristrutturazione energetica a favore della casa e infine sarà in favore delle famiglie bisognose e operose di settori allora l'aspetto importante qual è? è quello che è stato detto cioè si è creato un buco da 38 miliardi ed è stato fatto a beneficio di pochi allora lo studio che ha fatto Numisma pubblicato a luglio del 2022 studio fatto per ancia emilia in realtà porta dei dati completamente differenti ed ecco che rispondo alla tua domanda la coperta è poca i soldi sono pochi eh, bisognava tagliare da qualche parte il problema è che questo studio dice una cosa esattamente contraria rispetto alla definizione de, di Giorgetti della definizione naturalmente della Meloni, cioè dice che a fronte di 38,7 miliardi investiti, perché ovviamente lo studio è stato fatto prima della fine di luglio uh -huh. questo ha permesso di generare, genererà circa 124 miliardi divisi fra 56 di ritorno diretto, 25 in diretto e 43 di indotto, quindi se prendiamo come buono questo studio dell'Anonisma, è esattamente in contrapposizione e contrario a quello che sta dicendo oggi il governo. In più, questo stesso intervento ha prodotto a oggi, mediamente sulle case su cui è stato fatto, un risparmio di 500 euro a famiglia di risparmio energetico e la riduzione naturalmente delle tonnellate di CO2 emesse, sì. nonché l'assunzione, nuove assunzioni di 600 persone, dato del lancio. Quindi effettivamente ha prodotto o non ha prodotto un costo o non costo allora partiamo da questo presupposto perché le affermazioni del governo secondo il mio punto di vista ma secondo il punto di vista degli industriali, non tanto del eh, cioè, dei principali industriali collegati a questa manovra non è assolutamente corretto per il semplice fatto che i soldi fino ad ora sono stati anticipati da chi dalle società di investimento dalle banche le società di investimento e le banche poi le hanno o trattenuti all'interno o rivenduti ad altri investitori che li porteranno in detrazione con i bilanci del 2023 quindi ad oggi invece per il 2022 lo Stato ha incassato l'IVA diretta, le imposte e le tasse a fine 2021 e per il 2022 quindi a oggi lo Stato ha incassato e ancora non ha, avuto, non ha dovuto tirar fuori dei soldi questi soldi che si dice si creerà il buco e dovrà tirare fuori, non sono soldi che fuoriescono, ma sono minor soldi che entrano, perché il credito fiscale permette una detrazione fiscale, ossia io devo pagare 100 di tasse e ne vado a pagare meno in funzione dei crediti fiscali ecco, che ho ecco eh, io faccio un po' l'avvocato del diavolo nel senso che si se è parlato tanto di super bonus io non metto in dubbio sicuramente gli studi di Nomisma e Ance che, che, che saranno sicuramente corretti però mi sembra che questi dati vadano un po' a cozzare contro quella che è stata la realtà che ci hanno descritto in questi mesi ma non il governo perché poi eh, anche i mesi scorsi quando c'era il governo Draghi insomma se ne sono dette tante eh, con il fatto che eh, le norme eh, sono state riviste più volte, c'è stato un, anche un errore nella, nella, proprio nella stesura della norma e poi è stato bloccato e poi le regole sono cambiate, le imprese hanno lamentato soldi spesi inutilmente anche eh, come dire persone che sono state assunte è vero quindi il dato di ance persone assunte è assolutamente reale però molte imprese io mi baso su quello che ci hanno riferito le imprese interessate hanno detto sì noi abbiamo assunto persone ma poi eh, ci hanno bloccato i lavori e quindi sono persone che di fatto non abbiamo sfruttato ecco bisognerebbe credo mettere poi insieme tutti questi dati poi sicuramente gli studi sono giusti e sicuramente il super bonus questo non lo nascondiamo è una grossissima operazione che può il, aiutare il paese a rivalutarsi a partire proprio dalla messa in, in, in efficienza delle, delle abitazioni però bisogna poi insomma, mettere anche sul piatto della bilancia tutti i ritardi e tutti i cambiamenti che ci sono stati in corso perché insomma è stato sprecato tempo, energie e sicuramente molto denaro. Eh, in un periodo in cui Michelangelo, ne abbiamo parlato tante volte, le materie prime quindi con le imprese che hanno dovuto prendere le materie prime per iniziare i lavori costavano un'infinità di soldi, ecco, quindi gli studi vanno bene ma poi mi sembra che vada un po' così a cozzare contro la realtà dei fatti. Allora Manuela, bravissima, assolutamente un'osservazione corretta. Noi eh, abbiamo iniziato, io ho iniziato questo discorso dicendo queste sono le affermazioni che non sono coerenti con quello che ha dichiarato e ha prodotto un omismo e non sono coerenti con i dati oggettivi esatto, del mercato. Esatto. Ma il punto è proprio quello che stai dicendo tu, la problematica maggiore che è quella che non è stata affrontata, cioè... Un governo oggi, a fronte di tutti gli errori che sono stati fatti durante questi mesi e quello di cui tu hai citato è il più importante, i continui cambiamenti, sono stati adottati mi sembra 15 o 17 variazioni no? al, al decreto legge iniziale e questo sicuramente ha portato tanta certezza e soprattutto tante problematiche per poi chi lavorava nel settore, ma proprio perché è evidente che la problematica maggiore non era se il 110 avrebbe potuto continuare tranquillamente fino al 2023, visto la quantità diciamo, di operazioni che erano già in essere, ma il problema maggiore rimane solo e unicamente uno, i crediti, lo sblocco dei crediti. Certo. Questo è il problema principale, bene, su questo non si è parlato assolutamente di niente, cioè il problema principale è che è lo sblocco dei crediti Manuela non è stato affrontato e in più, e qui quindi potrei anche chiudere il discorso eh, sul 110, l'affermazione... Lo faremo a favore, cioè adesso verrà fatto a favore di chi non ha soldi, chi non ha la possibilità di intervenire. Bene, ti, ti dico questa cosa qui che è ovviamente questa affermazione è assolutamente una cosa non corretta, è un prendere in giro le persone, perché se io non sblocco i crediti e io non ho soldi per fare il 110, non troverò nessuna impresa che mi presterà i soldi, cioè che mi farà certo. l'intervento con lo sconto in fattura. Io posso avere anche 1.000 euro, di stipendio annuo, non i 15.000 euro. Ma se io non ho sbloccato i crediti, nessuna impresa mi presterà i soldi. Le banche sono ferme e quindi neanche la banca mi potrà prestare i soldi per poi eventualmente riacquistarseli. Quindi se io non faccio in questo decreto l'intervento dove vado a sbloccare i crediti, dicendo che io farò un intervento a favore di chi effettivamente ha poco reddito, non è assolutamente vero. Non hanno raggiunto il punto principale, che è quello dello sblocco dei crediti. Ok, sì sì, assolutamente. E infatti in questo momento, per tornare anche al discorso di prima, le imprese stanno chiedendo questo, perché altrimenti rimane ancora una volta tutto in pending. Eh, però... Mi sembra di capire che sto super bonus è un pasticcio continuo, lo definirei insomma in questo modo. Vedremo. È un sì, una continuità, diciamo, di problematica che si è creata negli scorsi mesi, soprattutto nel 2022 e che in realtà potrebbe portare un forte afflusso di incremento di PIL naturalmente eh certo, con le rupture, ma, le certo, ma certamente dicevamo, eh? che sia una grossa operazione positiva eh, non, non lo nascondiamo è chiaro che poi se viene condotto male eh, diventa cioè, anzi, è un'arma un a doppio taglio e, si, e ci si ritorce contro